Allora la canzone, per quanto mi riesce mai benissimo a spiegarle, le canzoni però, per come la sento io, racconta di un um, uh, saper lasciare andare, io penso. In, ci sono dei momenti della vita che sono stati vissuti, sono finiti e a volte si rimane legati a quello che è stato. E avendo l'età che ho adesso posso capirla bene questa cosa quindi mi sento di poter interpretare quel sentimento quindi avere la capacità di lasciare andare quello portarlo con sé sì ma smettere di vivere nel passato e vedere quello che c'è davanti senza la paura di quello che potrebbe essere o di quello che non è più um, io mi aspetto molta emozione perché poi è la cosa che mi, eh, mi conduce di più nella vita ed è anche quello che tengo di più forse, quindi imparare anche a vivere le emozioni, e ma è una scuola perfetta per imparare a vivere le emozioni. E no, Samuel non ha cambiato idea, infatti ho provato a portarlo promettendo di incontro con l'Arza, però ho preferito rimanere a casa perché c'è da fare le partite di calcio e questa è la mia vita proprio, spiegata in poche parole. Grazie, Antonella Vesci della Viera Trano. è Buongiorno, ciao. ciao. Volevo sapere, dopo 22 anni, sulla scelta di tornare in Italia, a prevalso la svolta, diciamo, di Amadeus. Il, il resto del cast, se lo sapevi, e o oh, il terzo? Allora, sinceramente ha prevalso la capacità persuasiva di Amadeus, che è notevole, perché mh, non, sapevo, non sapevo nulla del, del caso, che è stato molto riservato e io non ho chiesto nulla perché abbiamo parlato proprio di me. Io, ovviamente, ho iniziato dicendo: Ma no, ma, non me la sento, non mi, non mi ci vedo, è passato, l'ho fatto. Però effettivamente lui mi ha fatto pensare a cose a cui non avevo pensato, e cioè eh, che comunque è un atto di vicinanza verso il pubblico, è un um, famoso rimettersi in gioco, no? che poi io non ho mai smesso di giocare, quindi non è che mi devo rimettere, però questo, questo parco è, è in sé un pezzo della mia vita, perché sono nata qua, ho iniziato qua, sono tornata. Eh, sono state tutte tappe importanti nella mia, per la mia musica, per la mia carriera, ma anche proprio nella vita personale, perché ogni volta che vieni qui comunque mi trasformi. Allora, forse a 50 anni, eh, dopo gli anni che abbiamo passato, in cui io personalmente ho dovuto proprio risorgere eh, da una sorta di. Uh, di certezza, di come molti, come tutti, soprattutto nella creatività, e quindi ricostruire, reinventare, forse questo, lui me l'ha fatto sembrare proprio il posto ideale dove testare quello che sto vivendo. La canzone, confesso, c'era già, perché io avevo il disco pronto e ne abbiamo parlato anche con Amadeus, lui è stato bravissimo, è stato proprio nel farmi riflettere su cose a cui non avrei pensato dal suo punto di vista che è diverso e che forse in questo momento mi, mi serviva grazie uguale ma non mi ma non sono io eh. ah. il programma. <ride> questo spiega io sono a casa eh, ciao, bentornata. Grazie Paolo, ciao. Eh, senti, io vorrei sapere due cose. Allora tu hai parlato di rinascita, hai parlato del, del Festival di Sanremo come luogo in cui sei nata, eh, musicalmente, artisticamente, cioè di popolarità, e adesso eh, ti metti in gioco. Io vorrei sapere in che direzione stai andando dal punto di vista musicale, perché è il piano normale è molto diverso da quello che conosco il ascoltato. Hai un disco pronto e, e vorrei sapere intanto in che direzione oppure se non hai direzioni segui semplicemente quello che ti piace di più cioè diventi esattamente l'interprete a tutto tondo che tutti sogniamo sognavano di diventarsi. La prima domanda è questa, la seconda è perché Elisa? Eh, perché scegliere di fare il proprio repertorio nella della del Fumacorni insieme condividono Ecco il repertorio di Elisa. Mm, è una scelta voluta o c'è stato il bisogno di, di, ri, di rifondarsi anche attraverso le, recantare le canzoni del tuo passato? Ci vedete, non ricorda, <ride> Non so se sono stato spiegato. Come ologramma, ma gli alla grande, Allora, il percorso... No, la direzione ce l'ho, è, è stata difficile Difficile, giustamente difficile reinventare una direzione musicale perché mh, dopo 30 anni di musica. ma mi sei sentito? No, devo andare a prendere gli appunti e chiederlo se posso dire. E vai, <ride> dai, dai. <ride> Dicevo che la direzione, sulla direzione ho, ho lavorato due anni insieme a Bill Fish che mi ha prodotto il disco e con cui ci siamo trovati d'accordo sul ripercorrere un po' le nostre origini che sono nell'R&B, che sono nell'Hip Hop, perché noi lo ascoltavamo 30 anni fa quando non andava di moda. Ma non è stato lì comunque, non sono 30 anni da un ascolto. Allora, eh, il normale è un po'... Eh, Riassume, male è la canzone del disco che sicuramente ha la, la cifra sonora del disco ed è anche, secondo me, un modo nuovo di cantare la ballad. Io ho sempre amato non ripetermi, a volte più apprezzata, meno apprezzata, più capita, meno capita, però secondo me, nel mio caso, c'è proprio un dovere di non, non rifare le cose come già le ho fatte. Quindi questo vale anche per questo serremo, perciò eh, fai bene a dire l'interprete perché in questo caso sono proprio l'interprete. Tu dici quello che abbiamo sempre voluto, ah, che hai sempre voluto. Guarda, io scrivo bene, con le mani. Però sì, mi piace anche, nel disco c'è anche questo, mi piace, non la soffro la cosa di essere interprete. Quindi il, il discorso musicale, soprattutto sonoro perché poi la canzone per me deve avere sempre la melodia, ci deve essere... Ma in questa musica nuova, io avevo il dovere di c'è una realtà musicale nuova, avevo anche il di trovare un spazio, mi sono chiesta c'è e forse io sono un po' avvantaggiata perché quello che va di moda adesso somiglia molto di più a quello che mi piaceva dal tempo Quindi ho cercato il mio modo senza cercare di fare cose che non mi appartengono, quindi riprendere il mio e un pochino adattarlo al suono che vi piace e che, guarda caso, è quello che è molto più accettato adesso rispetto a tanto tempo fa. E Andrea Mondi. Sì, Totterani, buongiorno. Buongiorno, Mondi, mi dica. due eh, domande velocissime, prima riguarda Blue 1 che è il tuo nuovo disco, hai parlato delle sonorità. Volevo capire se c'era un messaggio a chi me ci tutte un po' di queste, queste canzoni cioè qual è il messaggio di questo disco nuovo che vorresti passasse e l'altro invece riguarda il tuo ritorno a teatro tu hai iniziato nei, nei club, poi hai fatto dei tour nel teatro e poi sei andato ai palazzetti è sempre stato il tuo desiderio di tornare in teatro e lo farai nei teatri lirici volevo capire l'idea che tu hai per questo nuovo show nel vivo che poi insomma, si ricollega un po' ai, ai tuoi okay. libri. Alla... Allora, se posso ambire ad un messaggio, io mentre collezionavo le canzoni pensavo di eh, dover, di avere un po', il dovere di, di coerenza, di raccontare proprio il percorso emotivo, quindi se posso appunto eh, essere tanto presuntuosa, da pensare di, di avere un messaggio, quello che io ho cercato di trasferire è passare attraverso l'emozione, ma per non facendosi gestire, quindi raccontare anche delle cose di tutto semplice, che sia un sentimento che sia un momento uscito da un momento oscuro, eh, per finire ad avere uno sguardo verso l'alto. Quindi blu in realtà è, è il cielo di notte, che sembra il momento più oscuro, ma in realtà è il momento forse in cui si può maggiormente notare che c'è altro che c'è qualcosa che non finisce, quindi siccome mi sembra che come esseri umani siamo sempre con lo sguardo verso il basso, e basso e quindi a cercare di ragionare, di usare sempre la mente, la razionalità, però abbiamo una parte di noi che esiste, che non siamo abituati ad utilizzare, che è il sentire, che secondo me ti salva, soprattutto in un momento storico così, che io trovo non facile. Da vivere, soprattutto a livello emotivo, perché dobbiamo gestire tanti sentimenti, tante emozioni che ci arrivano, arrivano dall'esterno, a volte lo vedi soprattutto nei, nei ragazzi, Che no? sono bombardati da tante cose, e io credo molto in uno sguardo verso l'alto, che ti possa sollevare proprio l'animo e quindi attingere ad un altro tipo di… infatti perché il cielo, le stelle, le per attingere a qualcosa di diverso rispetto a quello che siamo abituati, qualcosa di più spirituale, se vuoi, ma uno spirituale non religioso, uno spirituale di vita interiore. La okay. scala, la scala credo ci abbiamo trovato, ma non aveva neanche lo spazio proprio perché noi ci siamo andati ad inserire nel calendario e quindi dove, dove siamo riusciti a trovare uno spazio ci siamo messi. Però faremo, mi pare, qualcosa di meraviglioso Bergamo, forse, se non sbaglio, quindi comunque però ci ritroveremo. Luca. Già, hai già idea di quante date saranno? Sì, sì, è uscito il calendario. Sono mi pare 12 e per rispettare i segni zodiacali, quindi visto che c'è questa storia delle costellazioni, questa ispirazione che c'è sulla copertina, il vestito, il cielo, no? E poi, mm. quindi, dopo voi poi avremo una piccola pausa che lo toccarò di festival, forse non abbiamo ancora deciso e poi andiamo a vedere No, la domanda mia evidentemente riguarda per come tu stessa te lo sei raccontata, anche la copertina che con questi capelli così lisci sul capo, così pulita, insomma. Eh, sì, da un'idea un, un po' di, di, di distanza, di freddezza, ma in realtà la spieghi bene adesso ed è tutt'altro, però rispetto a quello che dicevi prima io sono un pochino più curioso quando tu dici questa cosa che è molto intima, molto tua e che non, che non spesso tu hai detto in tante interviste, cioè bisogna lasciare andare quando parli di lasciare andare, parli di lasciare andare il ricordo di Alex che ti sei portato dietro per tanto tempo. Questa canzone è una canzone per ricordare e chiudere il cerchio su Alex Baroni, per essere chiari? Sinceramente no, perché non è nata così. Potrei... no, se lo dicessi mentirei. Eh, la canzone... quando mi è arrivata... Eh, ho pensato che fosse bella, proprio da bella da cantare. Poi sono entrata nelle parole... Inevitabilmente quello è un argomento della, della perdita, della mancanza, no? che comunque, come tutti, al, al di là anche di Alex, purtroppo in questi ultimi vent'anni ho sperimentato più volte. Mi, mi piace dire che sia più un uh, fatto di concetto. Ecco, le parole ti parlano di cose concrete, no? il mare, il, il moto. Eh, queste parole però io l'amico di più non sarei sincera ecco, se dicessi non l'ho scritta poi quindi no però ecco è qualcosa in cui io nell'interpretazione posso mettere il mio perché l'ho sentita molto quando mi è arrivata, quando la trovavo, mi commovevo anche. Sì. Eh, ecco, poi l'ultima cosa: quando tu hai cantato questa canzone, ho fatto, fatto il primo preascolto di questa canzone. Perché te l'ho scritto anche, mi hai ricordato molto la Giorgia degli Uniti. Guarda, inizi, che non ho mai scritto. Non a te, l'ho scritto ah. sul giornale. Ah. Eh, però un messaggio non ehm, lo puoi mandare. Sì, eh, sai, <ride> stavolta non mi è venuto, però la prossima volta te lo farò. Eh, no, veramente sì. mi è venuta in mente la Giorgia dell'inizio, mi è venuta quella Giorgia che cantava all'inizio della sua carriera, è un po' distante da una Giorgia se mi permetti il termine, un pochino più hip-hop degli ultimi anni, tanto è vero che insomma un produttore come Bill Fish la racconta già lunga. E mi, mi per altre se guardi la scrittura ha una scrittura molto moderna, sì, sì, sì. cioè molto diverso dai miei incisi, larghi con le note larghe, è, è come si fanno è proprio Ma lo stile suono e se non si la, la, la, la perché poi c'è stato il gioco del, del suono di usare la keyboard e la tastiera tipica dei pezzi di Whitney Houston quindi del soul degli anni 90 l'abbiamo fatta apposta così apposta. Sì, sì che cioè l'impronta è assolutamente quella potevano farla dell'arrangiamento di Non so di poi no? Grazie a te per il genere no non sei perdonato ti si grazie eh, stai, bene tu ti vedo in forma eh, due, due cose una su sì. questo 2 maggio al San Carlo sì. che, che è un teatro è meraviglioso storico momento di, di storia di arte e cultura speriamo di essere del regni può starvi l'ansia poi prima dicevi, io nel 95 non lo sapevo, mm. viene in mente cos'altro avresti potuto cantare, cosa non ti hanno fatto cantare nel 95? Beh, allora, quando io veni con, come saprei, Pippo Paolo era entusiasta di quella canzone, e io quella canzone la cantavo con una certa incoscienza, perché l'ho capita dopo, <ride> anche quanto fosse difficile, e nello stesso tempo, quanto stava arrivando le persone, io forse mi sono fatta molto guidare, non ero abbastanza eh, disposta proprio a... io volevo solo cantare, cioè volevo proprio esprimere la, il canto, poi di tante altre cose mi sono cominciato a preoccupare dopo. Certo venivo da in poi che era uno stile diverso, però mi sono presa, io resa conto, cioè fino all'ultimo forse qualche anno dopo di quello che è stato questa memoria di tutto quello che è successo dell'identità della difficoltà però va bene così ok grazie grazie a te grazie. Se ti puoi raccontare, eh, visto, visto il Sanremo del poi come saprei il Sole d'azzurro, come sei cambiata in questi anni e come quando riguardi quelle immagini, come ti senti e proprio perché mi ha citato Pippo, che è sempre nel nostro cuore, che sì. fa staremo da 30 anni come me è cresciuta con sì. Sanremo di Pippo Paolo. Se tu l'hai sentito in questo periodo, se tu gli hai fatto ascoltare le tue cose, perché so che eh, quando si parla di bella voce, strutturata, voce della musica italiana, lui ti nomina sempre. Giorgio, Giorgio. Giorgia, <ride> grazie. Grazie a te, questa e... che sono entrata all'Ari, sono, sono andata subito a guardare quel, quello stanzino piccolino che c'è accanto al palco che, che era il suo camerino, quello durante la diretta che stava lì e io passavo dal suo camerino prima di, di entrare per fargli vedere se ero vestita bene <ride> Eh, anche in questo senso c'è una certa nostalgia, comunque ecco. tornare dopo avere un vissuto qua ti porta anche una serie di cose da ricordare con cui prima non avevi fatto i conti, che è una parte bella, un po' malinconica ma bella. In realtà ogni volta che sono venuta a Serremo quando Pippo non c'era io l'ho sempre chiamato, però stavolta non l'ho fatto, eh, forse lo farò domani. Lo farò domani non, Ma non l'ho fatto solamente per non discolparlo, non, non c'era però domani lo farò perché è un rito. Non gli ho io rompere le scatole, perché poi so che sotto sotto, insomma, lui dovrebbe essere qua, quindi non vorrei aggiungere altri pensieri. Poi che mi avevi chiesto, sì, eh, ma io sono, sono arrivata qua che ero venivo da ceb quindi. Io infatti parlavo di questi ragazzi artisti giovanissimi che sono pronti, già preparati alla tv perché magari hanno fatto un talent, perché hanno questo tipo di esperienza io quando sono arrivata a fare il poi, mi ricordo, la dico sempre stavolta, ma vi dico, dico chiusi, guardavo, chissi, a allo senso ma a camera mi hanno disse, non è che può stare tutto il tempo con gli occhi chiusi mi devi guardare, perché siamo in televisione e per me era una, una cosa completamente nuova, quindi ho iniziato proprio senza Tanta consapevolezza di quello che stava accadendo, infatti, nel 95 poi, mentre tornavo a casa mi fermavo in autogrill e mi sono resa conto che la gente non mi sentiva mi conosceva. E quindi, diciamo che, da una parte, sono stata fortunata nel potermelo vivere gradualmente, insomma, ci sono arrivata per gradi a capire. <ride> <ride> nel 2001 sono arrivata, avevo quasi 29 anni e volevo fare un po' la gra di quella che non ha paura, quella che poi va a ballare performance, non è sono meravigliose forse l'ultima è migliore, però era, mio, era la mia seconda adolescenza io, io la prima l'ho vista in maniera molto corrigerata, mi sono rifatta poi in quel periodo, benissimo e, e quindi il 2001 c'era quello Don Dove il discoteca, mi ricordo parlavi, non negare ballavamo ballavamo parlavamo, questi hanno ah, sì, avevamo l'età. Adesso no, adesso quando state a prendere freddo, bisogna avere un po' di rigore, essere fatti rigorosi e concentrarsi sulla performance, però un po' di leggerezza in più ce l'ho, insomma. Eh, dicevo prima che il tempo ti toglie, però ti dà anche, cioè, quando invecchi poi impari delle cose le devi vivere con più leggerezza, dando meno. Soffrendo proprio di meno, insomma, relativizzando un po'. Poi però quel parco è sempre uguale. La sensazione che ho avuto rispetto al parco è sempre quella. Cioè, è un parco misterioso, magico, perché tu non ci stai sopra non sai qualità e non lo puoi sapere. E siamo arrivati a Eh, ho notato. Eh, La fatica, vabbè, le domande eh. molto veloci. Una serie, una forse un po' meno, una in questo processo di crescita, maturazione e tutto quanto è stato importante insomma diventare madre e, e prendersi cura di un'altra un persona. E la seconda cosa è il podio, l'ultimo minuto, l'ultimo minuto, l'ultimo ma i il Ci hai pensato? Grazie. Allora, diventare madre, eh, partirei dicendo che comunque le donne riescono sempre a fare la mamma c'è sempre qualcuno che ti obbliga a comportarti con fare materno diventare effettivamente madre è stato un cambio di vita totale assoluto ci ho messo due anni a rassegnarmi al fatto che non si poteva più andare a letto che non si poteva più si poteva però è anche un diciamo credo che non valga per nel mio caso è, è un percorso molto è stato molto importante perché mi ha eh, obbligato a trasformarmi, perché poi quando accompagni, appunto il processo di crescita di qualcun altro ti devi continuamente guardare tu, che fanno un po' da specchio, quindi ti devi mettere tanto in discussione, che è una cosa che io trovo buona, positiva, quindi no, non mi ha dato la possibilità di adagiarmi su delle cose anche caratteriali, insomma sei sempre lì che corri, poi è... la tua vita è finita la tua non ce più Il podio. Allora, il podio, ma io ho diverse, quando ho visto il cast, poi non, non ho ancora detto nulla, però insomma sì, ogni ultimo anche Lazza, eh, anche Madame, anche. potrebbe esserci un Ariete, una Santei che escono fuori sorpresa, del resto poi le, le previsioni non è che sono proprio sempre sempre no, non aspettate poi nell'evento nel, nel finale. Secondo me ci saranno sorprese, soprattutto ecco, certezze ma anche sorprese.